Buongiorno, benvenuti a questa presentazione in occasione dei Rainbow Free Days. Uh, è qui con noi oggi Simone Aliprandi. Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Ciao, ciao Simone. Simone è un avvocato, esperto di diritto d'autore, di tematiche, di problematiche, tematiche relative al copyright. Uh, da tanti anni <coughs> si occupa anche di licenze aperte. Te eh, ne è uno dei massimi eh, esperti in Italia, sempre da tanti anni. Ormai più di dieci anni, anche direttore di una collana eh, per le edizioni, la collana Copyleft eh, Italia, di cui faccio vedere qua alcuni volumi, soprattutto, ad esempio, Capire il Copyright, titolo un po' datato sulla SIAE, Pillole di diritto per creativi e musicisti oltre a diversi altri titoli che trovate sia in accesso libero uh, sul sito di Copyleft Italia, sia per l'acquisto cartaceo anche sul anch uh, sito di uh, le edizioni. Questi sono altri titoli che invece vi esatto, sto esatto, giusto sicuro. per Questo fare open access, che è tema tipico eh, di interesse molto per gli autori, di, di, di saggistica, di... Mh, diciamo contenuti scientifici, articoli scientifici, ma anche per gli editori di quel settore, quindi tu, eh, tu con, la, con la tua le edizioni e infatti magicamente compari anche tu tra gli autori, perché in un libro come questo non poteva mancare il punto di vista di una casa editrice. Poi lasciami segnalare anche l'altro che è tra l'altro uno dei più recenti, dove io non sono autore, però ho scritto, ho scritto una, una postfazione simpatica e ho diciamo, portato l'amico Carlo Piano nella collana, perché Carlo vabbè, è un grande, grandissimo esperto di licenze open, è molto più diciamo, navigato di me perché ha anche un'età un, un pelo più avanzata della mia, e anche, anche lui è un avvocato e ha scritto un ottimo, un ottimo libro che si chiama Open Source, Software Libro e altre libertà, una panoramica diciamo, su tutti i concetti, di op, su diciamo, tutte le declinazioni del concetto di openness, di open. Vabbè, poi ce ne sono altre, vi rilascio gli altri miei titoli, gli altri titoli della collana, vi lascio scoprire andando sul sito delle edizioni o anche sul mio sito. Oggi parliamo di cosa? Perché mi hai coinvolto in questa Allora, questa Simone, iniziativa. io ho coinvolto oggi perché dimenticavo intanto, non ho detto, hai fatto vedere come mi chiamo, non mi sono presentato, io sono Nicola Cavalli, buongiorno, casa editrice, come giustamente ha detto Simone, avrei dovuto dirlo io, è l'edizioni che ospita la, um, la chiacchierata, diciamo, e oggi in realtà parliamo non di un nostro libro in, o, o di un libro di Simone in, in specifico, ma parliamo di un tema che uh, negli ultimi anni è diventato sempre più uh, di attualità e anche diciamo, uh, in questi ultimi mesi, anche in parte legato alla, insomma, alla crisi pandemica che, che stiamo vivendo, stanno assumendo sempre più uh, importanza, si stanno diffondendo sempre di più e parleremo appunto degli audiolibri. Audiolibri, appunto, in cui ci sono dei uh, grossi player uh, come Audible di, di Amazon, anche Story, grossi grosse piattaforme straniere che distribuiscono audiolibri e questi stanno uh, piano, piano, incontrando, piano piano incontrando sempre più i favori uh, dei. Uh, Chiamiamoli, e qua iniziamo a introdurre un po' il tema, chiamiamoli lettori, ma in realtà non sono lettori, eh, bella. ascoltatori. Già, già, già vai a toccare un tema esatto. delicato, cioè sulle modalità di fruizione... Eh. E, e comunque appunto principalmente per la, uh, diciamo, la, la fiction, cioè la narrativa, ma in realtà non solo, quindi noi come editore principalmente accademico di saggistica siamo forse un pochettino meno toccati, ma in realtà per certi titoli di saggistica più divulgativa uh, gli audiolibri hanno, hanno, hanno senso, hanno, hanno un buon, anche un buon, buon riscontro. Però vogliamo parlare appunto non tanto di che cosa fa, fa le edizioni nel, nel settore degli audiolibri, quanto più in generale appunto di quali sono le tematiche relative al diritto d'autore per gli audiolibri, che cosa possono fare o devono fare eh, gli editori per produrre audiolibri, perché in realtà la uh, questione non è così semplice come uh, potrebbe uh, sembrare. Quindi volevo chiedere intanto appunto a Simone uh, di darci un, un quadro uh, generale di che di che cosa vuol dire il diritto d'autore riguardo agli audiolibri e riguardo soprattutto ai contratti editoriali perché un po' ingenuamente si può pensare, ma l'editore perché non fa anche l'audiolibro, già lo fa cartaceo, magari lo fa anche elettronico, perché non fa anche l'audiolibro, in realtà purtroppo come molte cose non è così uh, semplice. Ah, sì, allora, l'audiolibro, innanzitutto, prima premessa fondamentale, è a tutti gli effetti considerato una, diciamo, rielaborazione creativa dell'opera letteraria, no? quindi rientra nella definizione di rielaborazione creativa e, come direbbero gli anglosassoni, e gli americani, cosiddetta opera derivata, ehm, perché appunto le, rendere un libro, un testo letterario, un'opera un, un che invece viene fruita attraverso l'audio è comunque una forma di trasformazione che va ad un pubblico nuovo, va a toccare una nuova forma di fruizione ehm, e quindi a tutti gli effetti si crea un'opera derivata è un po' l'equivalente del diciamo, trasformare un, un romanzo in un film destinato al cinema no? trasformarlo in una sceneggiatura destinata al cinema ehm, sì. ok, c'è stato un attimo di frizz e quindi rientriamo nel, nel, nel, innanzitutto in questo concetto dell'opera dell derivata e quindi questo implica che chi vuole fare quest'opera derivata si sia fatto dare questo diritto perché il diritto di realizzare opere derivate, articolo 18 della legge sul diritto d'autore italiana, è un diritto esclusivo riservato all'autore se, se, se l'editore o chi per lui vuole fare l'audiolibro deve farsi dare questo diritto cioè deve farsi cedere questo diritto farsi dare una licenza sulla base di questo diritto e quindi qua si, si pone il primo problema ce l'abbiamo davvero questo diritto? a me è capitato come avvocato di andare a eh, spulciare i, i, i contratti di edizione no? che a volte mi sottopongono i miei clienti che possono essere editori ma anche autori quindi uno dei due lati e eh, a volte i contratti di edizione sono scritti bene, sono sufficientemente ampi e dettagliati per cui questo diritto l'abbiamo compreso, a volte no, a volte gli editori semplicemente non ci hanno pensato, semplicemente hanno usato un form, un modello di contratto non particolarmente solido, eh, No, anche sul fatto del non pensarci non è che sia così grave, cioè, giustamente come dicevi tu, una casa editrice che fa eh, articoli scientifici, saggistica, difficilmente si preoccupa del farsi dare il diritto per fare una trasformazione cinematografica, no? perché non si fa il film di un articolo scientifico. Però ecco, l'audiolibro comincia a essere interessante, perché, perché no? Nel senso c'è tutta una, una eh, categoria di persone che per anche motivi eh, legati a, a, a limitazioni fisiche, a un handicap visivo, ad esempio, potrebbero aver bisogno di, di fruire di un'opera anche tecnico-scientifica in modalità audiolibro. Poi sappiamo che ci sono software, ci sono modalità che permettono in automatico di trasformare in audio un testo, questo è in dubbio, no? su, su questo il nostro amico Andrea Mangiatordi avrebbe da, da, da raccontarne, in fatto di trasformazione di testi in vista di maggiore accessibilità. Però qua parliamo di un'altra cosa, cioè del titolare dei diritti che produce lui un contenuto che è già audio destinato ad un mercato che è un po' diverso da quello editoriale, perché non lo vado a comprare in libreria, non lo vado ad ordinare per posta, ma lo vado, come dicevi tu, a fruire solitamente su delle piattaforme specializzate, le quali tra l'altro aggiungono i loro termini d'uso, quindi si crea l'altro problema no? nel momento in cui un contenuto viene fruito online, ed è una cosa, un problema che abbiamo già immagino che anche tu stesso ti sia scontrato come editore anche nella diffusione dei cosiddetti ebook eh, bisogna porsi cioè io nel momento in cui metto a disposizione i miei contenuti, le mie opere attraverso queste piattaforme devo interrogarmi su quali siano le loro regole e anche la legge applicabile no? Amazon, eh, Google Books sono, eh, lo store, gli store di Apple e altri quasi sempre si rifanno alla legge americana alla legge statunitense applicano un loro approccio a volte un po' come dire dall'alto verso il basso per cui tu non hai come editore grande possibilità di, di, di, di trattativa e di contrattualizzare chissà che cioè, prendere o lasciare se non, no? eh? se non nessuna possibilità di no esatto cioè, cioè, le regole sono queste se, se, vuoi, se vuoi distribuire i tuoi libri sulla nostra piattaforma le puoi accettare se non ti vanno bene pazienza puoi andare da un'altra parte visto che però poi questo settore tende a monopolizzarsi più abbastanza velocemente, quindi sì, sì, le varie piattaforme alla fine si fanno capo quasi sempre ai soliti due o tre soggetti, eh, non abbiamo tutto questo margine, quindi più o meno le problematiche giuridiche che emergono dal, sul lato del diritto d'autore mi sembrano queste. Mi è successo appunto che qualche editore non ci avesse pensato e quindi nella, nella eventualità emersa successivamente di fare l'audiolibro hanno dovuto purtroppo ricontattare l'autore, e fagli firmare una sorta di integrazione al contratto di edizione cioè un'accessione di quel diritto che nel contratto originario non era previsto e a volte questo diventa un autogol perché eh, l'autore che magari quando l'avevi messo sotto contratto 10-12 anni fa, 15 anni fa eh, non ci aveva pensato e quindi aveva chiesto anche insomma, po poco in fatto di royalty, in fatto di compensi, adesso magari è maturato, ha capito che c'è un nuovo mercato e ti chiede qualcosa in più e ha tutto il diritto di farlo ricordiamo che i contratti di edizione in italia hanno un massimo di durata di 20 anni, quindi è un problema che si pone per i contratti di edizione diciamo degli anni 90 no? più o meno del, del ah no, vabbè, insomma, siamo nel 2021 quindi, dei scusami ormai essendo vecchio comincio ad avere anch'io questi problemi dei primi anni 2000 perché quelli del del 99 2000 dovrebbero essere in teoria già scaduti um, Boh, adesso altre cose che mi vengono, altro, ecco un'altra problematica interessante, adesso ogni tanto anch'io fruisco di audiolibri online, ho visto che ci sono dei canali YouTube, delle pagine che, che li mettono a disposizione gratuitamente e mettono a disposizione opere in pubblico dominio, no? Pubblico dominio vuol dire che sono opere che sono uscite dal campo del diritto d'autore, sono di libero utilizzo e quindi le... Chiunque può farne l'audiolibro, metterlo sul suo canale YouTube, sul suo, aprirsi un suo, che ne so, una, una sua web radio, un suo podcast personale e leggere i libri. E eh, attenzione, perché a volte cadono in pubblico dominio, ma non le traduzioni. Ecco, non le traduzioni, tu, anche tu questa cosa l'hai provata sulla tua pelle. Cioè la traduzione, visto che il traduttore è a tutti gli effetti coautore del libro, ha un suo diritto d'autore separato, e quindi eh, dobbiamo, per essere sicuri che l'opera sia davvero in pubblico dominio, dobbiamo andare a leggere un'opera che è caduta in pubblico dominio sia dal punto di vista del diritto dell'autore, sia dal punto di vista del diritto del traduttore. Se no, eh, abbiamo violato, anche se un diritto meno pesante, però comunque un diritto d'autore, che è quello del traduttore. Eh, e quindi... Sì, aggiungo anche... Sono anche altre complessità relative alla vendita del, degli audiolibri che si ripercuotono nella contrattualizzazione con gli autori perché le maggiori piattaforme distributive che ci sono nel mondo ma adesso anche in italia hanno un modello di vendita in streaming fondamentalmente di abbonamento e poi di consumo di tutto quello che c'è sulla piattaforma no? e quindi non è l'acquisto di una singola copia e quindi questo come dire va anche a determinare un calcolo dei diritti eh, diverso da quello della vendita a cui siamo abituati noi editori, no? cioè la vendita della singola copia do una percentuale all'autore all su quella copia venduta. Eh, è la... Questa cosa, ad esempio, io da avvocato non la, cioè, non la percepivo ed è, ed è interessante perché poi anche deve essere difficile anche la rendicontazione agli autori, no? Esatto, perché... è una complessità molto superiore nella rendicontazione e quindi cioè, sia nella stipula dell'accordo economico e anche nella rendicontazione, comunque, le rendicontazioni che mandano queste piattaforme sono abbastanza complesse cioè non, ti dico, no? non sono semplicemente abbiamo venduto 10 copie della, del tuo audiolibro no? ma no, no, è stato ascoltato in effetti per effetti è, è vero cioè, in relazione cioè, quindi mi interessa perché così la imparo anch'io questa cosa cioè, quindi essendo sostanzialmente degli abbonamenti che vengono sottoscritti poi loro come fanno a quantificare quanto di quel mensile che Tizio ha pagato è attribuibile all'opera pubblicata dalle edizioni o all'opera pubblicata da, da Mondadori o, o da Inaudi? Diciamo eh. che il concetto generale è che vengono prese il totale delle ore disponibili per l'ascolto sulla piattaforma e poi vengono calcolate su quel totale lì la percentuale di tue opere che sono state eh, consultate, no? Eh, e quindi, come dire, eh, in realtà un'opera vale molto di più se è un'opera molto lunga, no? In quel senso lì, quindi eh conta certo, molto quante ore di ascolto tu metti a disposizione, no? potresti anche mettere a disposizione solo tre titoli, ma per 100 ore di ascolto è una percentuale superiore a mettere molti più titoli, ma con molto più brevi. No? Quindi, e soprattutto poi dipende quanto uh, gli utenti ascoltano del tuo audiolibro, cioè potrebbero anche ascoltare un audiolibro che dura magari due ore un audiolibro breve che dura un paio d'ore loro però potrebbero anche ascoltarne solo dieci minuti e allora tu verrai remunerato conseguenzialmente perché hanno ascoltato solo dieci minuti di quel titolo lì e quindi no? sì, sì, no, un mi di sta già, mi sta già venendo il mal di testa però capisco sì. sono diverse variabili che, che, vanno, e, che incidono nel calcolo e, e della... scusami, e da giurista mi viene, cioè, mi viene male pensare come poter scrivere questa cosa nei contratti perché in effetti il nostro Modello di contratto di edizione no? che, che tu conosci bene, <ride> che, abbiamo, che abbiamo fatto anche tra di noi, no? è un contratto di edizione quello italiano scritto, cioè, pensato sulla base della legge del, del 1941 e le norme sulla, sul contratto di edizione della legge italiana non sono mai tanto cambiate e quindi poi è stata la prassi contrattuale ad adattarle. Però in effetti tutta, il modello classico diciamo, de, de, del contratto di edizione nostro è molto basato su Copie vendute, quante copie stampate, quante copie vendute, quante copie mandate al macero, quante copie, eh, copie autore date all'autore con lo sconto del 50%, bla bla bla. Cioè un classico modello, no? che ovviamente sta venendo meno, ma non è che, non è che vengono meno. Cioè non è solo un discorso di come vengono conteggiate, che cambia, è che proprio viene meno la copia, cioè quello che tu dicevi così spieghiamolo a chi ci ascolta. Cioè, essendo in streaming vuol dire che la, in realtà l'utente non l'ha nemmeno scaricata la coppia, è solo una fruizione collegata alla rete, cioè ormai, essendo ormai tutti collegati alla rete con sostanzialmente delle, dei piani internet flat, per cui tu sei sempre collegato e non ti cambia il costo, la gente non ha più interesse a scaricare un contenuto, perché tanto sa che più o meno online ce l'ha lì, quando vuole, e quindi sottoscrive degli abbonamenti per l'accesso. Questa cosa qui sembra banale, ma cambia mostruosamente poi la... la Diciamo la, la, la configurazione del, del diritto d'autore, come il co diritto d'autore si comporta no? ed è quello che stiamo vedendo negli ultimi circa 10 anni. Io quando, quando mi sono laureato io, nei primi anni 2000, era il grande boom del peer-to-peer, -peer, no? dove la gente si scaricava tutto lo scaricabile, se lo, se lo masterizzava su dei DVD per averlo lì, perché così quando voleva guardarsi un film ce l'aveva. Adesso non ne frega più quasi nulla a nessuno fare questo, perché tanto quando serve... Ci sono delle piattaforme legali o non legali, questo aprirebbe un altro, un altro capitolo in cui andare a cercare film, musica e adesso anche audiolibri. Anche audiolibri. Sì, infatti per aggiungere un po' di complessità al, al tema, guardiamo invece un altro aspetto eh, sempre legato al diritto d'autore riguardo agli audiolibri, cioè il tema diciamo, dei cosiddetti diritti connessi, no? Che, Uh, come dire, in qualche modo complica ancora eh no? certo. dal punto di vista contrattuale la possibilità di uh, realizzare un, un audiolibro no? che, sì. cosa si, che cosa si intende per diritti allora, connessi? I, eh, I diritti connessi nella, nella classificazione della nostra legge sono i diritti di, quegli, di quei soggetti che non sono gli autori veri e propri ma sono coloro che collaborano comunque alla produzione e diffusione delle opere come ad esempio appunto, i produttori fonografici, i produttori cinematografici, le emittenti radiofoniche televisive e eh, gli artisti, interpreti e esecutori. Questi sono i principali, poi ce ne sono altri un po', un po meno noti. Eh, però ecco, nell'ambito dell'audiolibro già due me ne vengono in mente, perché eh, un audiolibro a tutti gli effetti è un fonogramma, cioè è un suono inciso su un supporto, anche se poi il supporto è evanescente, nel senso che non c'è il disco o non c'è la chiavetta, ma rimane su un server, però è esistita una fissazione di quel suono, cioè una registrazione, almeno una volta, la prima in cui viene fissata la voce del tizio che legge, e quindi c'è qualcuno che detiene questo diritto fonografico, potremmo dire, cioè che è colui che nell'approccio classico nostro è colui che si occupa, che investe e coordina l'incisione di un fonogramma, è appunto quello che noi chiamiamo produttore fonografico ehm, che può coincidere con la casa editrice, indubbiamente, ma non necessariamente, possono esserci delle case di produzione che si specializzano in produzione di ehm, audiolibri, di letture che poi vanno a vendere i diritti a queste case editrici. E quindi la casa editrice, oltre a dover essersi fatta dare in precedenza il diritto dell'autore a farne quel tipo di, ehm, di rielaborazione, che è quello che abbiamo detto nella prima parte, deve, essersi, deve farsi dare anche per contratto da questa produzione, dal produttore, anche il diritto connesso. Ma poi ce n'è un altro di diritto connesso, che è quello di colui che legge, che forse è quello che pesa di più, soprattutto quando il libro viene letto da persone, da voci famose, no? che ne so eh, Pannofino il, il, il doppiatore che, che, legge, no, eh, che legge il signore degli anelli cioè, è chiaro che eh, Pannofino fa pagare la sua voce perché ovviamente non è la voce dell'ultimo arrivato ma è una voce che, che, ha delle, che evoca particolari Insomma, è un attore famoso ha doppiato personaggi famosi poi non solo, altra questione, a volte non è nemmeno uno solo il lettore, cioè negli audiolibri, quelli un po' più complessi, un po' più ricercati, eh, ci sono varie voci, c'è cioè una voce narrante principale, poi magari i personaggi principali vengono fatti quasi, quasi recitare, cioè vengono fatti rappresentare da voci diverse, quindi davvero è un'opera che è ben diversa da una semplice opera editoriale letteraria letta da qualcuno. E anche lì quel diritto è un diritto a sé stante, è un diritto d'artista, da, da interprete e esecutore che bisogna farsi correttamente dare, cioè è un diritto che bisogna regolarmente contrattualizzare. A me è successo come avvocato qualche volta di, di, di, di occuparmi di una questione del genere e mi ero accorto che non c'è una grande sensibilità nel settore su questo aspetto, cioè i doppiatori, i lettori. Eh, normalmente vengono contrattualizzati secondo un modello a ore, no? cioè per, questo, questo, per fare questo audiolibro ti servono non so, 30 ore di lavoro, l'ultimo audiolibro di cui non, non, ne, non ne uso molti, però l'ultimo durava circa 10 ore no? e immagino che per farlo in realtà il tizio che era una voce sola, il tizio che l'ha letto però non ci abbia messo solo quelle 10 ore lì, perché si sbaglia, perché vuoi rifarla, perché ci, ci devi ripensare, quindi probabilmente sono 20 ore di lavoro. E vabbè, eh, e mi ero accorto che in quel caso, in quei contratti che mi avevano sottoposto, era molto sbilanciato il contratto su quanto ti devo all'ora, cioè quanto, quanto mi costi come, come lettore per ogni ora, ma lasciavano molto in secondo piano, l'aspetto dell'accessione del diritto invece in realtà devono esserci entrambe queste, queste componenti perché ok il doppiatore il lettore viene pagato anche sulla base di quante ore ci mette a, a, a leggere tutta l'opera ma a volte viene anche, cioè, ma deve essere anche pagato sulla base del proprio del suo diritto connesso il fatto che la sua voce è riconoscibile è famosa è importante è e quindi lui ti sta dando l'autorizzazione a sfruttare la sua voce questo è il diritto connesso dell'artista interprete e esecutore no? ehm, che è lo stesso diritto connesso che ha, che ne so, Pavarotti quando canta un brano di musica classica è chiaro che il brano di musica classica è caduto in pubblico dominio quindi non c'è più un problema di diritto d'autore però c'è un diritto del cantante che interpreta l'opera e se tu vuoi Pavarotti chiaramente pesa come diritto molto di più che il cantante del conservatorio di Milano, che magari è bravissimo, però non ha un nome, non ha una notorietà, non ha una voce particolarmente riconoscibile. E, e, e quello è appunto tutto un mercato a sé stante, quello del diritto connesso. Che, che vedi, sì. che va a, a, a come e, dire... E ce ne sono di complessità. E sì, perché, perché normalmente cioè, le complessità sono abbastanza concrete, perché cioè, la, la, una casa editrice che fino a quel momento ha, ha sempre fatto libri, cioè ha sempre fatto cose di carta, oggetti di carta e magari oggetti digitali ma che assomigliano ancora molto alla carta, cioè il, il, gli ebook ehm, ha sempre avuto a che fare con gli autori, i redattori, gli editors, eh, le tipografie i distributori ma non con le case discografiche, gli studi di registrazione e, eh, e i doppiatori, perché sono soggetti che normalmente fanno, attengono ad un altro mondo no? E quindi le case editrici, probabilmente quelle più grandi, non hanno questo problema. Perché una casa editrice che fa parte del che ne so, giusto per fare qualche nome grosso, una casa editrice che fa parte anche di un gruppo editoriale che ha anche delle tv o anche delle radio, non credo che, no, che faccia grande fatica a, a, a gestire questo aspetto. Una casa editrice più piccola che non ha mai avuto a che fare con questi con, questi, con queste problematiche, con gli attori, i lettori, i discografici, magari rimane un po' eh, come sì. dire, disorientata e deve, e deve un attimo entrare nell'ottica ecco perché abbiamo fatto anche questa chiacchierata sicuramente sì, no, per, per... La, la casa editrice più piccola deve anche come dire proprio imparare a trattare linguaggi diversi e ad avere a che fare con uh, partner uh, diversi e quindi sicuramente c'è anche una parte di, di formazione di apprendimento no? diversa uh, che come dire, che significa quasi non di cui intraprendere un nuovo mestiere ma Uh, imparare a maneggiare anche linguaggi diversi, a coordinare professionisti diversi e a questo discorso aggiungerei anche, in molti audiolibri ci sono anche dei piccoli intermezzi musicali, uh, degli stacchetti uh, che aggiungono un altro professionista, altri tipi di diritti altri diritti, eh. sì certo indubbiamente, cioè allora la, gli audiolibri io ripeto non ne ho fruiti tanto, quelli che ho sentito io erano puramente una voce narrante, molto brava, molto molto eh, suadente però era pura voce e probabilmente erano anche stati fatti, come dire, fra virgolette in casa, nel senso che basta avere eh, un microfono di, di buona qualità, del software, un software apposito e l'audiolibro si può anche fare. Quando si comincia ad arrivare ad un livello un po' più eh, raffinato... Un studio di registrazione diventa necessario? Eh certo, ci vuole uno studio di registrazione. Allora, ecco, quando me l'avevano sottoposto come avvocato alcuni clienti che erano appunto case editrici e eh, doppiatori, si parlava di un'attività svolta presso uno, un apposito studio con un fonico dedicato. Con un lavoro di scelta, montaggio perché poi si riascoltavano tutte le parti, si sceglievano quelle migliori, cioè è un lavoro che, che, che non è proprio automatico e banale. Quindi anche lì è, è un po': le case editrici devono raccogliere la sfida, una sfida simile a quella che è stata raccolta un 10-15 anni fa quando si è aperto il mercato degli ebook, no? quando ci si, è, ci si è accorti che. E, e, i libri si potevano diffondere anche in un formato digitale e che l'ebook non era il libro cartaceo scansionato e messo online ma l'ebook era una cosa diversa e, eh, e, sì. e, tu, e tu mi insegni quanto ci hanno messo le case editrici a capire questo meccanismo e forse non ancora tutte l'hanno capito no? Eh sì, e, e con gli audiolibri sta avvenendo la stessa cosa, siamo giunti in una fase molto più iniziale con la differenza che appunto il prodotto audiolibro si discosta ancora di più dal, dal libro cartaceo tradizionale e ha delle complessità di produzione sicuramente eh, superiore, superiori e anche i costi di produzione di un audiolibro sono nettamente superiori a quelli di, di un ebook. E la mia domanda, cioè, eh. è, è, secondo te invece gli introiti sono all'altezza perché se no tutto, tutto l'investimento vale la candela perché Questo lì, eh. probabilmente lo sanno meglio di me alcuni editori che hanno più titoli pubblicati in audiolibro e insomma, una, una presenza più... Più, più forte sul, sul mercato eh, sicuramente è un mercato in, uh, in forte crescita uh, però come tutti i mercati che sono così in forte crescita è perché partono da un insieme molto piccolo che cresce molto velocemente certo. però l'insieme uh, insomma c'è il dubbio che l'insieme non sia ancora uh, abbastanza grande poi da, da dare dei consistenti uh, delle consistenti soddisfazioni economiche a tutti, poi probabilmente alcuni titoli guadagnano, probabilmente in altri casi si tratta più di investimenti per prendere degli spazi di mercato e per magari poi monetizzarli nel corso del, del tempo e degli anni. Ecco. Sicuramente si amplia un po' il pubblico, nel senso che persone che prima non erano abituate a leggere, non avevano il tempo di leggere, magari si affacciano a questi, questa nuova forma di fruizione. No? Io mi sono accorto, ad esempio, che gli audiolibri mi, mi, mi viene bene ascoltarli quando sono in macchina. No? Se, sto guidando, se devo fare un viaggio dove ho un'ora, un'ora e mezza di viaggio, praticamente... Con, Insomma quasi, sono due o tre capitoli di un libro che tu ti sei letto e invece te, in realtà te li sei ascoltati. E, e, e quindi boh, penso a quello, cioè che si ampliano le, le modalità di fruizione, si ampliano, si ampliano le possibilità di, di raggiungere un pubblico più ampio e quindi si apre un, ovviamente un mercato nuovo, però ecco bisogna vedere se non arriva a una, una veloce saturazione e quindi poi solamente chi ha già avviato la macchina può permettersi di andare avanti, eh, non lo so, lo vedremo, è interessante. Questa è una sfida che, che, che, che scopriremo nei prossimi, probabilmente cioè sì, le, sì, di sì. cui l'esito emergerà nei prossimi anni. Eh, basta, non so, non, bene. Direi eh, che no. Che abbiamo insomma, dato un qualche informazione, cioè, ho aperto un po' un mondo sulle varie problematiche e le questioni legate al diritto d'autore negli audiolibri. Eh, per questo ti ringrazio, Simone. Eh, ringrazio grazie, anche grazie a voi. gli organizzatori del Rainbow Free Days per averci dato lo spazio per questa presentazione. E, niente, i, I riferimenti li, li abbiamo già detti, li, li ripeto, il sito è www.ledizioni.it o www.copyleft-italia.it o anche alipra, Aliprandi.org, che è il minimo da, piuttosto che su tutti i social ci trovate con una presenza, una presenza attiva. attiva. Grazie Attivo, mille sì. Simone. Ciao a tutti, grazie Nicola Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao, ciao.